Sono Laura Farinetti, sono ricercatore al Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino e oggi sono venuta a fare un breve intervento in cui volevo, voglio dire che eh, iscriversi a una facoltà tecnologica come ingegneria non vuol dire abbandonare tutte le altre eventuali passioni che uno ha nella vita. Per esempio se uno ha una, un lato artistico dell'anima può anche cercare sia quando studia sia dopo, di mettere questa passione a frutto e per esempio cercare un percorso di studi che ingegneria c'è eh, in cui si esalta l'interdisciplinarità, noi abbiamo molti percorsi interdisciplinari sia con la medicina, ingegneria biomedica, eh, ambiente e territorio e anche ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione che sta un po', sembra una cosa strana, ma è un po' metà tra scienza della comunicazione, in cui si impara anche il linguaggio del cinema, dei media, il marketing, la pubblicità e anche tutta la parte tecnologica che, che serve di informatica o di elettronica per andare poi a lavorare in questo settore.